a tirare, a fare il tirassone. Castello San Fili, secolo XVIII, quindi 1700. Complesso costiero formato mm, no, una cilindrica, cilindrica con... con triangolare facente parte no. del dispositivo di guardia contro le incursioni saracene e turche. Terrazza. Con terrazza triangolare sì, adesso facente ci andiamo parte sulla del dispositivo di guardia contro le incursioni saracene e turche, iniziamo ad andare di là. Ah, quindi è una cosa molto più antica di quando... Sì, cioè è una cosa molto antica. Spero di sì. Poi cioè, probabilmente ci sarà stata, allora penso che sia stata restaurata, Marco. Non? Penso di sì. Restaurata dai futuri abitanti, cioè. Si, sì, nel senso. Forza mi Marco, ma non è che è gigante. Ci siamo sempre andati. Ah. C'è anche la terrazza Comunque, cioè, è impressionante Eh, non so che cosa Allora, guarda, guarda questo, questo qui è cannucciato Praticamente Ma pensa te Allora, per far aderire l'intonaco uh, Sulle volte eh. Praticamente tesse, Facevano un graticcio Fatto con uh, le canne di bambù In maniera che poi facevano, facevano Una specie di controsoffittatura eh. Questo qui, invece È una specie di cannucciato ma, ma fatto con non so. Sembrano delle foglie intrecciate, non so, molto carino Pensa a terra. E poi hai visto, hai visto che ci sono, sono legate delle cose con dei, con, delle can, con dei cani di bambù? Sai che cosa serviva questo? Per, forse per, per tenere il controsoffitto. Forse questo qui è la parte che si è tolta e qua sotto c'è un altro controsoffitto. Probabile, probabile. Molto molto ma c'è una ciminiera questa è, è strana ma che roba c'è un camino che fa subito un angolo ma che roba questo è un po' 28 che c'è ancora Beh, Beh eh... Che dire? Guarda, so. guarda qualche volta, in particolare, fatta in, in pietra. Cocciopesto. Pietra, pesto. pietra Tu vedi, non è cocciopesto questo. No, sto scherzando. Però questo vedi che è stato proprio, secondo me, è stato, cioè, sicuramente. Per però... Non da, dai beni culturali. Se tu vedi, Marco, se tu vedi, solamente quella tabella di... Di ah. Quella del sintetore, quell'asse di legno no, non è, è nuova ah, anche, okay. questa, anche questa parte qui sì, sì. Cioè No, restaurato nel senso che tipo non ci sono scritte. Capito? In questo senso dico non è stato restaurato. Vedi come è tenuto ma. Cioè, scritte. Ah, sì, Quello sì, volevo dire, sì, non è certo, mantenuto. Sì, ma non è, non è un... però diciamo che dal. C'è cioè. una profonda stratigrafia. Cioè. Ma tu guarda che belli, bellissime queste. Ci sono preservativi, carte di preservativi. Quindi è bellissimo per quello. No, non è per me. Io mi, mi sa che mi spacco tanta cosa Vai, vai. Che ce la fai? Di là era. non so che. No, di là non, non mi andarci. Ci sono dei cristoni che tengono.. Saliamo. Mi fa anche un po' paura sinceramente. Vieni qua. Ci vogliamo arrampicare? No, Marco. No, no. Ma ti stai arrampicando. Va bene, ma con gli infradito ogni volta. Ma sono scale, dai! Eh, ci vuole, vuole coraggio, vedi, questo è il battuto di cemento. È classico, Sono scale, dai, Lino. Sotira! Ah ah! Hai visto? Sotira Andrea. guarda quando è bello mare tanti mani eh, sapere se e farci una villa Magriturismo Un Magriturismo eh. credo che queste cose qua abbiano avuto uno scopo particolare probabilmente qua eh. Lì c'è la torre, lì a destra. Esatto. Probabilmente, vedi? quasi sicuramente questa qui doveva essere bucata e vedi l'altra torre. Quale altra torre c'è di qua? Qui c'è? Allora. Qui vedi che buca... doveva essere bucato, guarda. Sì. Questo doveva essere bucato come questo. Qui vedi da qualche parte. E lì vedi la torre, dall'altra ah, parte. Ah, la torre a destra. Non sì. è un caso che ci sia questo allineamento. Sì. Sì. Vuoi cosa vedi negli occhi del... Ultimo piano. Dov'era? qua? Eh? che mi Eccoci! Se cadi fammi un fischio ma fai anche rumore. Okay. Eh, non c'è bisogno di fare un fischio se cadi si sente. <ride> du dum dum dum dum dum. -dum, -dum, -dum. Che bello. E ah, un castellino. Vedi, dai la chiesa. Eh, spegnere la e facciamo pipigiù per il muro. E mm. devi farla sotto. Devi farla sotto. ehi Ok, e mi lo zio. E mi lo zio? E mi lo zio. Ah,